Buongiorno Cristina, dove ci trovi? Sventagliata di quello che ci aspetterà. Buongiorno, buongiorno, ecco Centro Sportivo eh, Comunale di Pietralata, siamo ai blocchi di partenza in onore di eh, Rosolino <ride> e il centro è gestito dall'Unione Italiana Sport per Tutti e qui i costi energetici davvero sono alle stelle. Vi presento intanto l'ospite Simone Menichetti, eh, appunto le bollette non, non ce la fate più a pagarle. Come quanto sono salite? In un flash sì, Cristina, poi torniamo da te tra, tra pochissimo. Complessa. Grazie. Eh... E quindi è un problema davvero grosso per far proseguire l'attività sportiva, insomma. E i ragazzi sono tantissimi in piscina? Sono ehm. circa 800 un migliaio qui, sì. E allora, a voi. intanto grazie per questa presentazione. Allora, abbiamo prima qua, messo la notizia, un, un abbiamo piedino vista. in acqua, Massimiliano, sì, in sì. quell'impianto lì a Pietralata, dove c'è la nostra Cristina Conforti. Ci torniamo, Cristina, con il tuo eh, imprenditore che ci stava raccontando di quanto è difficile andare avanti e garantire la possibilità di fare sport anche ai giovanissimi. A tanti, tanti giovani davvero qui nel quartiere è una sorta di presidio sociale questo centro, eh, ci sono, più del 60% sono giovanissimi sotto i 18 anni, ecco stanno cominciando ad arrivare chiaramente gli adulti a quest'età, Simone Menichetti che è il presidente appunto della WISP, Lazio e WISP Roma gestisce questo centro. Le bollette mi dicevi sono raddoppiate per quanto riguarda l'elettricità e ancora peggio per il gas, dacci qualche dato. Sì, nel caso dell'energia elettrica, che poi purtroppo è il miglior caso, eh, parliamo di aumenti che vanno dal 50 al 60%, quindi le nostre stime ci parlano di una spesa che nel, nella stagione 22-23 aumenterà da 50 euro annui a oltre 100 euro annui per l'elettricità. E questo è il miglior caso, eh, il gas è purtroppo ancora peggio, abbiamo 6-7 volte, dipende da zone e dai contratti, 6-7 volte il costo dello scorso anno. 84 a 2,60 m3 sì, purtroppo è così e ovviamente basta questo per far comprendere che per un impianto come questo che fa dell'apertura, dello sport per tutte e per tutti, il proprio, la propria mission, il proprio punto di riferimento il proprio obiettivo, diventa difficilissimo restare in piedi, sopravvivere a tutto questo. Perché scaldare appunto una piscina come questa non è semplice ma anche provare ad abbassare di un grado dicevamo, o cercare di ottimizzare i costi non, non vi aiuta, rischiate proprio di chiudere. Sì, diciamo Inseguire eh, gli aumenti che sono avvenuti, gli aumenti con cui ci troviamo a che fare con questi interventi è davvero svuotare il mare con un cucchiaino, diciamo così, eh, molto molto complesso. Sono interventi che possono darti un minimo di beneficio ora, ma non sul medio lungo periodo. Occorrono interventi concreti, reali e strutturali. Allora Cristina, Tutto con l'ora solare e col passaggio insomma all'ora legale. Conforti, torniamo da te per davvero un flash ehm, in chiusura. Eh, abbiamo sentito di tutti i problemi. Eh, se non arriva un intervento del governo il tuo imprenditore già ce l'ha detto si va verso una chiusura un razionamento che cosa c'è all'orizzonte dei licenziamenti anche in termini esatto di personale qual è l'orizzonte la il rischio Beh, noi ce la metteremo tutto ovviamente per proseguire l'attività cercando di fare il possibile. Eh, ovviamente qui lavorano otto dipendenti, decine e decine di collaboratori sportivi che insegnano le discipline più disparate e ovviamente il rischio di una ricaduta sociale di tutto questo è altissimo, anzi forse in certi, in cer per certi versi lo stiamo già, eh, già vivendo. Noi proveremo tutto quello che è nelle nostre possibilità ovviamente per continuare ma il rischio è veramente alto. Di chiusura o di tagli è, è, evidente, è molto concreto? Di chiusura, di tagli o di fermo delle attività. Che sono tante anche per disabili, specifichiamo in questo centro. Sì, in questo centro c'è molta attività per le diverse abilità, sia qui in piscina che nelle altre aree, nell'arrampicata, nel pattinaggio, ma insomma in generale questo impianto è un presidio sociale del quartiere della periferia est di Roma anche per questo. Grazie. Eh sì, grazie. Speriamo che riesca a rimanere aperto a voi. Ci auguriamo tutti. Grazie Cristina Conforti, grazie al tuo ospite.